Bossari commosso per le parole di Jeremias, Rodriguez spiazza Daniele. Daniele Bossari, le bellissime parole di Jeremias Rodriguez commuovono il conduttore. Sono ormai lontanissimi i tempi in cui Jeremias Rodriguez non sembrava voler avere niente a che fare con Daniele Bossari. L'argentino aveva preso le parti di Ignazio Moser nella lite che vide protagonisti l'ex ciclista e il conduttore. In ogni caso, a distanza di svariate settimane, le cose sono notevolmente cambiate. Il fratello di Cecilia si è avvicinato al compagno di Filippa Lagerbachi in maniera del tutto naturale. Ora, i due hanno stretto una bellissima amicizia, forse una delle più pulite e sincere di questa seconda edizione del Grande Fratello VIP. Nonostante Daniele abbia fatto il nome di Luca Onestini nella catena Si Salvataggio, Rodriguez non si è affatto arrabbiato. Dopo la fine della diretta condotta da Ilari Blasi e Alfonso Signorini, i telespettatori del reality show hanno assistito ad un commovente e speciale momento tra i due inquilini della casa più spiata dItalia. Jeremias Rodriguez piange per Daniele Bossari, parole speciali per il conduttore. Si trovavano in giardino e in un momento di confidenza, Jeremiasa ha parlato a Daniele con il cuore in mano, rivelandogli tutto ciò che pensa di lui e del rapporto che hanno instaurato in questi 50 giorni circa. Il fratello di Belen si è addirittura commosso nel dichiarare determinate cose. Non è una cosa che io penso, adesso faccio così per poi attaccare io sono questo ragazzi. E anche se noi non abbiamo parlato di tante cose, non ci siamo soffermati lì e Dani per me sei qualcosa di speciale, non so come dirlo. Ma proprio, lo sento qua Dani. Di fronte allesternazione dellargentino, Bossari non ha potuto fare altro che abbracciarlo. Il conduttore, inoltre, si è anche lasciato andare allemozione, mostrando una grande commozione. Grande fratello Vip, Bossari e Jeremias, un abbraccio commovente. Di fronte alle sue stesse lacrime, Rodriguez ha dichiarato, Non sono delle cose che mi succedono con tutti. È così. A volte per quello non stoli a parlare con te, non per altro. Non perché non mi interessa. Per me è così, punto. Sei tu. Daniele e si è mostrano molto felice di sentirsi dire determinate cose dalla stessa persona che lo aveva duramente attaccato.